Ciao a tutti, sono l'esperto Elia, sensitivo e cartomante. Sono felicissimo di essere qui con voi a raccontarvi un po' della mia vita attraverso questa intervista. Parto quindi subito con rispondere alla prima domanda. Essere sensitivi, essere veggenti non è assolutamente una scelta. Sensitivo o veggente si nasce, è un dono che si ha dalla nascita. Io ad esempio, sin da bambino, avevo la capacità di riuscire a leggere nella mente e nel cuore delle persone. Oggi, crescendo e sviluppando questa mia capacità, attraverso la lettura delle intenzioni dell'individuo, riesco a guardare anche tutto ciò che riguarda il suo destino e quindi a vedere ogni mistero del suo futuro. Non c'è uno strumento divinatorio che preferisco utilizzare nei miei consulti. Ogni mio consulto sicuramente è personalizzato. Io parto sempre dalla mia sensibilità e dalla mia veggenza, quindi pura veggenza, pertanto senza nessun ausilio di nessuno strumento divinatorio. È anche vero che però trattandosi poi di consulti telefonici o anche via chat, Spesso chiedo aiuto alla cartomanzia, quindi attraverso l'utilizzo dei tarocchi oppure delle carte napoletane o anche delle carte angeliche, ma anche chiedo aiuto alla radiestesia attraverso l'utilizzo del pendolino, il quale ci fornisce delle risposte molto precise, oculate e veritiere. Ho scelto di far parte del team degli esperti Wengo in quanto ritengo la piattaforma di Wengo come la più professionale di tutte. Pensate che la possibilità che avete di recensire un consulto avuto con me è fondamentale. Uno perché aiutate voi stessi ad esprimere quella che è la vostra opinione, ma anche perché e soprattutto aiutate gli altri a capire davvero a chi rivolgersi. Come dicevo inizialmente, essere sensitivi non è una scelta. In effetti c'è stato un momento della mia vita dove avevo proprio rinnegato il mio essere sensitivo. Avevo rinnegato questo dono. L'ho fatto perché? Perché la mia famiglia non accettava. Non accettava eh, il fatto appunto che io fossi sensitivo, che io eh, fossi dedito alla cartomanzia. Non, non, non riuscivano proprio a a comprendere questa, questa mia dote. Quindi io, per amore della mia famiglia, decisi di abbandonare tutto. Nel frattempo ho studiato, ho conseguito una laurea, ho aperto delle attività commerciali, ma dentro di me sentivo di non essere felice, di non essere appagato, di non essere me stesso. Poi il destino, davvero il destino, ha deciso per me di reinserirmi in quello che era il mio cammino reale, di reinserirmi in quella che è la mia missione, ossia quella di offrire il mio dono a ciascuno di voi.